Che cos'è l'esterovestizione e quando è davvero il momento di uh, avere paura di, uh, di configurare questa fattispecie che evidentemente può farti molto molto molto male? Te lo dico tra un attimo. Che cos'è l'esterovestizione? Quando è che nasce? Quando è che si pone il problema dell'esterovestizione? Quante esterovestizioni, perché ce n'è più di una, esistono? e soprattutto quali sono le conseguenze a livello fiscale, amministrativo e penale se ci sono. Allora, le conseguenze dell'ostrovestizione possono essere nefaste, ma non partiamo dalla fine, cerchiamo di partire dall'inizio, e soprattutto credo che sia arrivato il momento di farsi un po' di chiarezza, non voglio dire definitiva perché evidentemente le norme cambiano in continuazione, quindi mettere un punto ad una normativa, soprattutto con riferimento all'Italia, all evidentemente non è possibile e non ha senso, sarebbe diciamo una contraddizione in termini. Quindi cerchiamo di capire che cosa, um, quali sono gli elementi che innescano l'esterovestizione e quando è che mi devo preoccupare. Perché il pensiero più ricorrente lì fuori, soprattutto per i medi e i piccoli, ma noi sappiamo che del resto l'Italia è costituita da microimprese, quindi come dire è anche un discorso lecito, legittimo. Il, il fatto che la maggior parte degli imprenditori si pongano la problematica anche se restano in Italia di costituire una società all'estero perché vedete ci sono due possibilità io eh, piccolo, piccolissimo, grande, diciamo a prescindere come imprenditore rimango in Italia e dico voglio aprirmi una società all'estero perché è tutto più bello ed obiettivamente lo è, non posso negarlo Uh, voglio aprire una società all'estero e voglio fare business magari anche in Italia con la mia società all'estero in Italia però io non voglio avere niente, non voglio risultare quindi non voglio una partita di banca italiana, non voglio una società anche italiana voglio solo una società estera, mh, poi la giurisdizione la decidiamo con calma insieme però voglio soltanto una, una società all'estero che faccia tutto quello che deve fare all'estero e questo molto spesso ed è poi quello che secondo me la politica davvero non capisce o non si fa finta di non capire non è dovuto a un problema uh, prettamente strettamente di tassazione è evidente che finché la, uh, la pressione eh, la, la, come dire, la la pressione fiscale continua a salire nel 2019 obiettivamente la percentuale sul PIL è aumentata di 0,6 quindi, come dire, è un problema reale, mi rendo conto, ma non è l'unico, non è il principale. Il mio cliente, mediamente, si lamenta della burocrazia, della difficoltà di gestire il suo rapporto con il fisco, della difficoltà di interfacciarsi con il commercialista e di ricordarsi di 227 scadenze eh, che se disattese anche solo in parte provocano una serie di ripercussioni non solo in termini di sanzione ma proprio in termini di temporale cioè di rottura di coglioni lasciatemi passare il termine molti si lamentano dei miei commenti cioè, del mio turpiloquio per quanto insomma si, si riduca a poche parole sparse ma comunque al di là di questo è un proprio un problema di rapporto con, con la fiscalità, cioè il cliente è devastato dall'idea di perdere tempo, sottratto evidentemente al suo business, perché deve rispondere alla cartella, al questionario, la segnalazione, l'alert e qualsiasi cosa, un questionario informativo e qualsiasi altra cosa, e arriva si sbaglia una minima cosa, poi devo fare il ravvedimento quando lo posso fare, quando non lo posso fare insomma diventa particolarmente problematico ehm, come dire in termini temporali poi magari è una cosa semplice non ci sono risvolti in termini nei casi più fortunati in termini di sanzioni amministrative però intanto io ho perso tempo ho coinvolto altre persone ho coinvolto il mio personale se non il mio commercialista che aumenta la parcella eccetera eccetera e quindi e questo è questo l'aspetto che spaventa di più il fatto che sia un labirinto al secondo posto c'è evidentemente la, la pressione fiscale quindi è lecito e normale che io da, da, da, se sono fiscalmente residente in Italia mi ponga il problema posso aprire una società all'estero il punto è lo posso fare perché non c'è limite non, non c'è una legge che mi vieta di aprire società quindi ne posso aprire n di società all'estero e questo è il primo punto è chiaro che devo che, qual è il discrimine cos'è che mi innesca l'esterovestizione è la mia intenzione cioè, esatto, cioè non è più difficile di così che intenzioni ho io la mia intenzione è quella di eh, effettuare un business che il cui, il cui oggetto principale, ma non utilizziamo termini tecnici, diciamo, il cui scopo sia quello di vendere, di fare soldi sul mercato italiano e di cui io sia poi effettivamente l'unico proprietario e l'unico amministratore di fatto o di diritto poco cambia perché se è questa evidentemente è la vostra intenzione allora siamo in piena esterovestizione di fatto, non è un'estrovestizione di diritto, però comunque è un'estrovestizione di fatto. Comunque vi crea un problema. Articolo 73 del testo unico, eccetera, eccetera. Comunque, è la vostra intenzione, quindi se la mia intenzione è voglio rimanere in Italia, voglio fare tutto in Italia, voglio solo operare all'estero per non pagare le tasse, evidentemente siamo in piena estrovestizione, perché è un artificio, una struttura, come si dice in gergo, non genuina, che evidentemente ho messo in piedi unicamente allo scopo di ottenere un risparmio fiscale. Poi il fisco se ne smatte, che l'avete fatto anche per risparmiare come die, il tempo sulla burocrazia e il rapporto con la fiscalità perché evidentemente ha le sue regole, le sue leggi e non può disattendere perché anche il fisco, ricordiamoci, ha un padrone evidentemente, in questo caso si chiama legislatore. E non se ne può fare a meno. Quindi, è questa la prima domanda da farvi per avere una risposta immediata. Qual è la mia intenzione? Voglio creare una struttura artificiosa, non genuina, vuota, semplicemente per fare poi i miei ricavi in Italia o comunque nel mondo? Perché il problema si pone anche nei confronti di altre giurisdizioni. Allora, probabilmente sei in piena estrovestizione. Quando è che um, cioè com'è possibile invece evitare l'estrovestizione? Beh, è possibile um, nella misura in cui invece sono in relazione ad un rapporto genuino. Ho fatto prima l'esempio del cioè, di fronte a un business genuino, un business di fatto, un business che si apra, si internazionalizzi anche altri mercati. Siamo partiti dall'esempio dell'imprenditore con la singola azienda aperta all'estero, non dimentichiamo che invece io da imprenditore potrei avere la necessità, la volontà, l'opportunità di costituire altre aziende in giro per il mondo che facciano capo a me che resto in Italia è una cosa fattibile, questo non determina il semplice fatto quindi appunto di avere delle aziende che sono controllate da me in Italia delle aziende estere che sono controllate da me in Italia crei automaticamente l'estero di e questo evidentemente è terrorismo puro e semplice lo posso fare ma ci sono delle dinamiche che vanno gestite evidentemente sotto il profilo italiano e sotto il profilo della, della, legislazione, della legge fiscale e della giurisdizione dove ho incorporato, costituito o aperto volgarmente le mie società all'estero e deve esserci una ragione una valida ragione economica, cioè devo aver aperto queste società perché in quel mercato è la forma più uh, la forma opportuna, maggiormente opportuna per aggredire quel mercato, se vendo scarpe ho bisogno di un negozio fisico e le voglio vendere a Parigi, evidentemente dovrò costituire una società a Parigi se voglio vendere scarpe a Parigi, se per esempio io voglio vendere scarpe solo a Parigi e però io non voglio spostare la mia residenza fiscale a Parigi ma voglio rimanere in Italia, ho tutto il Diritto: io devo di rimanere in Italia e di, di, di aprire una, di vendere scarpe a Parigi, ma sarò costretto a costituire una società. A Parigi ed è un rapporto che può essere gestito. Quindi, io rimango in Italia e agisco da invenditore. Evidentemente, non sono amministratore della mia società e ne riceverò i frutti tendenzialmente sotto forma di dividendo. Quel di dividendo, quando viene distribuito dalla società francese in Italia, è tassato in capo alla persona fisica dal 1 gennaio 2019. L'aliquota è del, del 26%, a prescindere se sia una, parte, una partecipazione qualificata o non qualificata. Quindi, Vediamo, in questo caso ho aperto una società all'estero, sono rimasto in Italia, non ho configurato nessun reato di estrovestizione, ma il business è genuino. Ho un mercato da aggredire, ho qualcosa da fare in Francia, non sono andato semplicemente per, una per aprire una scatola e poi, evidentemente, risparmiare. Nell'esempio, tra l'altro, erroneo, nel senso che la Francia, evidentemente, non è la giurisdizione dove andare, dove, si, voglio, dove, dove è possibile risparmiare sull'imposta perché sanno messi anche peggio di noi. Ok. Quindi eh, di nuovo per ricapitolare, non andare troppo lunghi, gira tutto intorno alla vostra intenzione: che cosa voglio fare, che cosa mi sono prefisso, che cosa voglio ottenere da questo business? Unicamente un risparmio di imposta? Allora potresti avere un problema di estrovestizione? È un business genuino perché in realtà sto cercando di aprirmi a nuovi mercati. Ci sono delle valide ragioni economiche per cui sto considerando quella giurisdizione perché mi interessano vendere quei prodotti a quei clienti, a quel target che si trova lì perché voglio andare offshore, perché voglio, come voglio vendere negli Stati Uniti su un mercato di lingua inglese per esempio gli stessi prodotti che oggi vendo soltanto all'interno della penisola italiana ecco in tutti i casi in cui esiste un ragionamento economico dietro un'eventuale struttura si può andare a pianificare si può andare a parlare con il cliente e cercare di capire alla luce delle sue intenzioni qual è la struttura migliore chiaramente gestendo quelle che poi sono le conseguenze a livello italiano ok io spero di avere chiarito anche se solo superficialmente la Uh, il concetto di, di estrovestizione è di avervelo reso un attimino più, più fruibile di tutto il casino che si trova scritto sui blog in giro per, uh, per, il, um, per il net, per internet. Ok, noi ci vediamo al prossimo video.